benvenuti a questo nuovo appuntamento eh, con Ansa Forum. Eh, come sapete abbiamo fatto una serie di incontri durante la campagna elettorale per le elezioni europee che avete potuto vedere, che hanno avuto eh, una, una grande audience di ascolto. Eh, la campagna elettorale è, è finita e eh, il governo ha ripreso il suo lavoro, il suo cammino in un momento complicato, appunto, quello eh, post-elettorale. Per questo eh, ci fa molto piacere oggi avere con noi ospite il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ringrazio Presidente, buongiorno per essere qui, grazie di essere qui. Buongiorno anche a lei direttore, la ringrazio io per l'invito, è anzi è un'occasione per salutare lei e tutti i giornalisti e i lavoratori qui dell'Agenzia. Grazie Presidente. Eh, con me saranno il capo della redazione politica Giuseppe Tito, Sernella Matera che fa le domande anche lei della redazione politica, come sempre il nostro forum è in diretta, si può seguire su ansa.it e sui nostri canali social, ma in, in, in diretta saranno anche scritte le notizie e le parole che pronuncerà il Presidente che andranno a tutti i nostri abbonati. Eh, dal 1945 Presidente noi informiamo il Paese su quello che accade nelle istituzioni, abbiamo raccontato, non io personalmente ma chi ci ha preceduto, tutti i Presidenti del Consiglio, eh, la storia dell'Italia, la cronaca, la politica, l'economia, siamo gli occhi dell'Italia nel mondo, raccontiamo la realtà italiana nel mondo, siamo molto orgogliosi di questo per cui veramente la ringraziamo della, della sua presenza perché eh, poter eh, parlare con lei, farle delle domande e farle ascoltare a chi ci ascolta eh, in rete, eh, è molto importante, la rete ci ha offerto una grande occasione, fino a qualche anno fa noi lavoravamo eh, soltanto per i nostri abbonati, con i quali continuiamo a lavorare chiaramente ed è un ruolo importantissimo, ma la rete ci ha aperto una possibilità di raccontare il Paese anche alla pubblica opinione, quindi cerchiamo di farlo nel modo migliore, con correttezza, con trasparenza e soprattutto con l'oggettività che deve avere un'agenzia di stampa che non tifa per nessuno, ma eh, tifa per l'informazione e per le, la libertà del Paese. Bene, no, sono consapevole del vostro ruolo, siete un po' la cinghia di trasmissione per quanto riguarda tutto il circuito informativo e chiaramente quindi sono ben conscio dell'importanza uh, del vostro ruolo e quindi è consapevole anche di, di dover stare molto attento a quello che dirò perché verrà diffuso sia in diretta social e poi a tutti i cittadini e noi saremo molto attenti a come lo scriviamo allora, prima di cominciare le domande io le faccio vedere una breve scheda che ci ha realizzato la nostra redazione immagini in cui abbiamo un po' ripercorso eh, la, questo anno di governo in questo, in questo frangente che l'ha vista così protagonista eh, forse un po' inaspettato prima delle elezioni prego la regia di mandarle in onda di essere l'avvocato difensore del popolo italiano Giuseppe Conte, 55 anni, si presenta così appena ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Giuro di essere fedele alla Repubblica. A un anno esatto dal giuramento dinanzi a Mattarella, più volte ha cercato di indossare quei panni, ma con crescenti difficoltà. Incontrando una delegazione di risparmiatori. Il suo primo incontro istituzionale è con una delegazione di risparmiatori danneggiati, che definisce una sua priorità. Alla sua prima festa della Repubblica da Premier sfila con una coccarda tricolore appuntata sulla giacca, ce l'avrà anche alla parata del 2 giugno scorso. Al suo esordio in aula per il dibattito sulla fiducia, Di Maio e Salvini lo aiutano a districarsi tra le carte del discorso, ma il sodalizio non sarà sempre così solido. Al G7 di Charlevoix il battesimo del fuoco con i grandi della politica internazionale. Ne tornerà con un invito di Trump alla Casa Bianca che onorerà il 30 luglio 2018, dove incasserà l'appoggio USA sulla Libia. Esordio positivo anche al Consiglio europeo, da dove dopo una maratona notturna sui migranti annuncia. L'Italia non è più sola. Ma il tema migranti, con quello dello sblocco dei cantieri, della riforma della giustizia e della flat tax, insieme ad una crisi economica che sfocia nella recessione, resta uno dei nodi che man mano incrinano i rapporti tra i due alleati di governo, Movimento 5 Stelle e Lega. A inizio febbraio 2019, tuttavia, il Premier si mostra ottimista sul futuro del paese. Profetizzando un anno bellissimo nonostante i dati congiunturali non favorevoli, ricucendo i rapporti all'interno dell'esecutivo. No, non c'è motivo per perdere fiducia. Ma con l'avvicinarsi della campagna elettorale per le elezioni europee, il confronto tra i due alleati assume presto i contorni dello scontro vero e proprio, mettendo più volte a rischio la tenuta del governo. Una situazione che all'indomani del voto induce il Premier ad imporre un'outout ai due alleati. Scelte chiare o oh, me ne vado? Chiedo una risposta chiara, inequivoca e anche rapida, se mi permettete, perché il Paese non può attendere. Il futuro di questo governo è un capitolo ancora da scrivere. Bene, ringrazio i colleghi per questa scheda. Presidente, abbiamo visto un anno molto, molto intenso. Eh, con alti e bassi con eh, momenti complessi eh, grandi relazioni internazionali e eh, l'elemento economico che eh, è fondamentale e arriviamo proprio all'attualità di oggi, ci sono stati nuovi incontri lei ha fatto questa conferenza stampa eh, nei giorni scorsi, proprio per dare questo out-out di cui raccontavamo nella scheda, beh, lei si sente ottimista dopo questi incontri che ci sono stati? A che punto siamo? Diciamo, eh, quello che si è scritto è che sia stato un primo incontro, eh, un po' interlocutorio, ancora con molto lavoro da fare, eh, però insomma, vi siete rivisti, vi siete rincontrati, c'è un grande programma davanti. Eh, a che punto siamo, Presidente? Siamo a un punto molto buono perché... Il primo incontro di lunedì sera con i due vicepremier è servito un poco a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo perché almeno tutti e tre eh, insieme, perché eh, ovviamente la campagna la competizione elettorale li ha visti impegnati i vicepremier, io ovviamente ho continuato a svolgere tutti gli impegni istituzionali, ma di fatto tutti e tre insieme era da tempo che non ci ritrovavamo. È stata un clima di rinnovata fiducia, reciproco dialogo, un clima molto sereno, devo dire la verità. Abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto le ore piccole, ma e oggi è stato anche importante, perché ci siamo ritrovati oggi per una riunione economica, perché l'avevo chiesta io, eh, avevo rinviato tutti alla riunione di oggi per iniziare a impostare la manovra economica, perché è importante che ci si inizi a confrontare anche sui dati economici, quindi ad affrontare come dire, gli argomenti dal punto di vista concreto e devo dire che anche questa mattina eh, ne trago un'impressione eh, molto positiva, per cui per rispondere alla sua domanda sono ottimista, sono ottimista perché addirittura oggi abbiamo impostato un lavoro, ho proposto la creazione di alcuni tavoli rispetto ad alcuni grandi dossier che ci aspettano collegati alla manovra economica, sono sette in particolare, c'è il dossier sulla spending review, quindi un tavolo che partirà sempre coordinato da me, dal ministro dell'economia, ovviamente i vicepresidenti se vorranno partecipare, ma in ogni caso lavoreremo alla spending review, tax expenditures, privatizzazioni, cuneo fiscale, lavoreremo ancora all'export perché dobbiamo... È un tavolo già avviato a tempo, a cui tengo particolarmente per rinforzare e supportare meglio, sostenere meglio le nostre eh, aziende che operano all'estero. Poi ancora avremo oh, un sono 6-7, ma insomma più o meno, ci siamo privatizzazioni, non so se l'ho detto. Sono i vari, e poi c'è anche il piano per il sud. perché siamo tutti consapevoli che l'Italia riparte e se riparte il sud. Quindi da qui nascerà una Contesto diciamo, di lavoro un po' diverso da quello del primo anno il primo anno noi ci siamo insediati il primo giugno siamo ritrovati a dover fare una manovra economica uh, siamo partiti ma insomma siamo ritrovati con l'estate di mezzo e poi la manovra economica autunnale oggi invece la manovra economica possiamo impostarla già adesso alcuni tavoli erano già partiti in questo modo riusciamo a operare con, maggiore, con una strategia più lungimirante più impostata e sono molto confidente Sette tavoli in vista del grande appuntamento di settembre che è appunto quello della manovra che rappresenta per tutti i governi uno scoglio, in questa fase certamente lo sarà e questa è un po' la prospettiva dei prossimi mesi, sull'attualità però incombe un po' Bruxelles, e l'Europa e la mannaia di una procedura di infrazione. Io introdurrei nella nostra chiacchierata la nostra redazione di Bruxelles e chiamerei in causa il responsabile della nostra redazione Enrico Di Buzzi che saluto. Eh, tutti i giorni eh, Enrico e i colleghi di Bruxelles eh, ci raccontano come l'Europa ci vede, i segnali che ci manda anche oggi ci sono stati segnali importanti eh, sul fronte dei conti, sul fronte delle nu dei nuovi equilibri europei Enrico che domanda pensi che si debba fare in questo momento al Presidente a quest'ora oggi perché è, è una giornata cruciale anche sul fronte dei rapporti eh, con l'Europa? Sì, buonasera a tutti, buonasera Presidente, Buonasera. Eh, anche oggi dalla Commissione europea eh, sono arrivati segnali di apertura eh, nei confronti dell'Italia nonostante il fatto che si sia ribadito che eh, ci sono le condizioni per aprire una procedura per deficit eccessivo. Ma eh, tra il commissario Moscovici e anche altre indicazioni raccolte eh, l'apertura la, verso l'Italia resta, c'è molta preoccupazione per questo confronto in atto e per il suo esito, tuttavia l'atteggiamento eh, posso dire che è di apertura. Certo eh, viene ribadito in continuazione e soprattutto in questi ultimi giorni che dall'Italia si attendono elementi nuovi e, e un percorso credibile per eh, evitare eh, questa mannaia, come diceva il direttore della procedura di eh, infrazione sul debito. Ecco Presidente, la mia domanda, eh, o anzi meglio, le mie due domande sono queste. Quali elementi eh, potranno essere forniti eh, dall'Italia in questo confronto con l'Europa? E quando? E ne aggiungerei un'altra. Secondo lei c'è spazio per costruire insieme all'Europa il cosiddetto percorso credibile per assicurare la stabilità dei conti pubblici? Grazie Enrico. Guardi, eh, l'Italia ovviamente... È ben lieta che la porta sia aperta. Ci mancherebbe, eh, noi siamo sempre disponibili a confrontarci con Bruxelles perché, eh, l'ho già dimostrato nel corso dello scorso mese di dicembre, eh, l'abbiamo dimostrato con i fatti: non è interesse dell'Italia una procedura di infrazione. Subire non è una prova muscolare, non l'abbiamo mai intesa in questi termini. Eh, noi vogliamo assolutamente, anzi dialogare con l'Unione Europea, in particolare con la Commissione, abbiamo degli ottimi argomenti perché eh, dal monitoraggio anche che stiamo effettuando, e oggi questo incontro è servito anche a questo, anche se adesso non voglio come dire, declinare i dati economici qui adesso, però sicuramente eh, riusciamo a ridurre il debito. Il, in una maniera che forse neppure noi ci aspettavamo, riusciamo a mantenere le promesse. Questo è dovuto al fatto che abbiamo delle entrate più cospicue rispetto a quelle che avevamo prudenzialmente stimato. Questo conferma anche che siamo stati molto responsabili, come avevamo dichiarato, nel congegnare la nostra manovra economica. Quindi oggi ci ritroviamo con un flusso di entrate più cospicue, questo vale sia per le entrate tributarie i contributi previdenziali e vale anche per quanto riguarda gli utili che ricaviamo dalle partecipazioni. Questo ci consentirà per questo 2019 di rispettare ampiamente e forse migliorare anche quei risultati che avevamo preannunciato e messo a bilancio. Ovviamente a noi interessa un percorso anche di più lungo termine, un, arco, un arco temporale che abbracci anche l'anno prossimo e quello successivo e eh, da questo punto di vista siamo pronti a confrontarci con numeri alla mano con Bruxelles molto fiduciosi di poter offrire le risposte che a Bruxelles si aspettano però nello stesso tempo sarà anche questa l'occasione per chiarire quella che è la nostra filosofia di governo cioè eh, è un'occasione che sfrutteremo, sfrutterò io personalmente come Presidente del Consiglio anzi vi lancio qui la notizia che ho pressoché ormai preparato una bozza di lettera, una bozza di lettera che eh, rivolgerò alle istituzioni europee, di lettera pubblica perché non è un affare privato tra me e i componenti della Commissione e da questo punto di vista nella, sarà un'occasione per ribadire come da un lato vogliamo assolutamente rispettare il patto di stabilità e crescita e riteniamo di aver impostato una manovra in linea col patto di crescita e stabilità ma dall'altro lato, come abbiamo preannunciato, non vogliamo rinunciare a offrire un contributo critico. È il momento quindi di mettere, affrontare per bene il contenuto di queste regole che sono state eh, concepite, elaborate in tempi ormai distanti. Bisogna aggiornare queste regole allo stato attuale della nostra Casa Comune. Dobbiamo ad esempio tener conto di alcuni fattori che non sono stati mai considerati. Io se devo essere in un contesto con altri competitori, perché non, non dimentichiamo mai che la prima competizione avviene all'interno del mercato unico, del mercato europeo, con gli altri Stati membri. Allora per poter competere dobbiamo avere parità di chance. E io considero ad esempio un comportamento, si dice tecnicamente, unfair, sleale quello di chi ad esempio usa la leva fiscale una tassazione fiscale particolarmente agevolata all'interno di un mercato unico quindi lo considero dumping fiscale questo vale anche per il dumping sociale se ci sono dei costi a manodopera in ragioni anche di abbassamento di livelli di protezione dei lavoratori sensibilmente che variano anche lì io subisco cioè io sono costretto Formalmente a rispettare alcune regole e perseguire determinati obiettivi comuni a tutti, ma ovviamente in un quadro di condizioni che non sono paritarie. Questo vale anche per il surplus, se io ovviamente ho dei paesi che metto da parte il risparmio e in un sistema integrato come il nostro, non mettono a disposizione questo surplus a beneficio di tutti, per cui non consentono quindi di incentivare l'export degli altri paesi, questo mi danneggia. Allora bisogna confrontare. Un po' la Germania, po la Germania questa, no, non la vuole citare, ma insomma è un po'. La quindi. possiamo citare perché certo. sicuramente la Germania e il sì, nostro so sono dati economici. Ma voglio dire, non è il discorso di un singolo Stato certo, membro, certo. sono regole comuni. Secondo me, questa deve essere l'occasione e l'Italia è determinata a farlo per rivedere il quadro, per discuterle pubblicamente. Nessuno deve spaventarsi e preoccuparsi se oggi. A distanza di anno ci ritroviamo a distanza di anni ci ritroviamo intorno a un tavolo. Io non sto discutendo sulla procedura, non è un modo furbesco, non è un modo assolutamente subdolo per sottrarmi a delle regole vigenti. L'ho sempre detto, le applichiamo e su quel tavolo siamo disponibili a dialogare a regole vigenti. Ma contemporaneamente pongo, siamo all'avvio di una nuova legislatura europea. Io pretendo, lo pretendo perché se siamo corretti tutti tra di noi non ci si può sottrarre a questo dialogo che si affronti a questo tema in prospettiva. Beh, lei li ha eh, incontrati, ha parlato in questo anno più volte con i protagonisti di, di questa scacchiera, di questa partita europea. Lei pensa che questo sia un ragionamento che sono disponibili a intraprendere insieme e arrivare davvero a regole magari più flessibili che diciamo, non danneggino così i paesi eh, come il nostro che hanno delle difficoltà maggiori ah, guardi eh, in questo momento noi parliamo tanto di Europa ma ovviamente dobbiamo confrontarci con la differente sensibilità di 28 stati membri 28 leader tra capi di stato e capi di governo e governi ovviamente quindi è chiaro che è un percorso non facilissimo ma tutti i leader europei, i miei omologhi conoscono le mie sensibilità perché a tutte le riunioni del Consiglio Europeo a cui ho partecipato, sia che si tratti di eh, immigrazione, sia che si tratti di unione monetaria ed economica bancaria, sia che si tratti di innovazione e ricerca, conoscono le mie sensibilità. Come più o meno io ho colto che ci sono delle sensibilità a volte simili da parte di altri leader, delle volte invece ci sono altri governi che mi appaiono un poco più resti ad affrontare questi temi. È normale una dialettica normale, quello che non potrò accettare è che non, si voglia, eh, non ci si voglia sedere intorno a un tavolo per discutere l'eventuale aggiornamento delle regole europee. Questo vale, guardi, anche, non è un discorso solo interno, ragioniamo di competizione, regole di concorrenza. Il quadro eh, mondiale, globale, è cambiato. L'Europa deve poter competere, con delle economie che adesso stanno andando, stanno marciando in modo molto spedito. E allora se noi applichiamo per noi delle regole sulla concorrenza nate negli anni 70-80 è ovvio che siamo svantaggiati nella competizione globale. Noi oggi dobbiamo ammettere che in alcuni settori di attività dobbiamo poter creare delle concentrazioni perché quelle, quelle nostre imprese dovranno assumere maggiori dimensioni per competere nello scenario globale. Presidente, intanto eh, quello che lei ci sta dicendo è già uscito sui canali Anza, ringrazio i colleghi Esposito e Grassi che sono dietro le quinte ma che stanno scrivendo, Conte sono ottimista sulla manovra, ha ritrovato un clima di dialogo, questo è il primo titolo, la prima piccole stelline come noi la definiamo in gergo, un titolo, un flash che poi è stato pubblicato come si può vedere anche sul, sul nostro sito. Giuseppe, la prossima domanda, prego. Presidente, però comunque si preannuncia battaglia per la nuova Commissione UE in ogni caso. Ecco, lei come intende affrontare questa battaglia? Cosa si aspetta per l'Italia? E nel caso in cui un ministro del suo governo dovesse trasferirsi a Bruxelles, questo potrebbe anche rappresentare un inizio di un rimpasto di governo qui a Roma. Guardi, la, diciamo questo clima che ovviamente in cui si fanno sempre più intensi i dialoghi e i discorsi in vista ovviamente delle prossime nomine. L'Italia eh, in questo clima è pienamente partecipe di questo clima perché ovviamente eh, io rappresento un paese che non può rimanere ai margini di questo dialogo. Tant'è vero, devo dire la verità, che non c'è assolutamente da parte di nessuno la volontà di tenere ai margini l'Italia, sarebbe una follia. A questo punto di vista, voi sapete, lunedì mattina mi è venuto a trovare lo Spitzenkandidat del Partito Popolare Europeo Manfred Weber è venuto a trovarmi a Palazzo Chigi nella stessa giornata, pensate, ho incontrato anche due leader. Eh, ho sentito per telefono due leader del PPE che sono Plenkovic e eh, Kranitz e eh, altri ancora. Giovedì incontrerò Macron, ha chiesto un bilaterale, lo incontrerò a Malta. Siamo nel pieno quindi di una discussione aperta, dove l'Italia da questo punto di vista ritiene, eh, non sta puntando su uno specifico candidato. Ho chiarito molto la posizione ed è siccome è una posizione molto lineare, ho difficoltà anche a dichiararla pubblicamente. L'Italia in questo momento uh, c'è ad esempio il, candidato del, il criterio dello del candidato che è il criterio privilegiato dal Parlamento. L'Italia ritiene che sia un criterio, ma non sia l'unico, quindi non, uh, non ritiene che debba prevalere e debba oscurare tutti gli altri. Ad esempio, per noi è importante anche il criterio geografico, che peraltro è espressamente richiamato nei trattati, quindi ci deve essere un equilibrio anche geografico c'è un altro criterio, ad esempio quello di un equilibrio tra paesi piccoli e grandi, c'è cioè il criterio di genere, ci piacerebbe anche che alcuni candidati alle eh, cariche apicali fossero rispettassero l'equilibrio di genere e via discorrendo. Quindi l'Italia partecipa attivamente, vuole un equilibrio e ha anche chiarito che per sé rivendica una posizione di primo piano, un portfoglio economico, per ragioni di eleganza non chiederò per l'Italia e non chiedo per l'Italia il commissario per gli affari economici, evidentemente siamo eh, in limite rispetto a una procedura di inflazione e non mi sembra diciamo, elegante chiederlo, però un altro portafoglio economico consistente e importante, senz'altro lo rivendichiamo per l'Italia e in ogni caso rivendichiamo ecco, la piena partecipazione dell'Italia a queste designazioni. Il clima è molto buono, molto proficuo. Vediamo se nel Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno riusciremo già a pervenire a una soluzione, ma altrimenti continueremo a sentirci a lavorare per trovare i migliori candidati. L'Italia si premura che siano candidati di valore, che abbiano una sensibilità che li porta a saper interpretare lo spirito dei tempi. Perché io dico sempre che noi abbiamo bisogno di europeisti a buon mercato non abbiamo bisogno di europeisti fideistici in questo momento abbiamo bisogno di europeisti critici che colgano, quali sono anche le criticità che siano consapevoli delle difficoltà anche che l'Europa, l'edificio comune in questo momento sta attraversando in modo da poter rilanciare il disegno europeo con ancora più forza Serenella è una delle colleghe sì, del impasto, scusa. no, ecco, è... dico No, per quanto riguarda il rimpasto uh, eh. al momento non è all'ordine del giorno, nel senso che su questo sono molto chiaro, il rimpasto il Presidente del Consiglio non avverte l'esigenza, rimpasto è una parola che a me non piace, è una sfumatura lessicale, rimpastare qualcosa, cioè una ricomposizione ecco, della compagine governativa, eh, il Presidente del Consiglio non, ha, non esprime questa esigenza, non è portatore di questa esigenza, è contento di tutti i suoi ministri e di tutti i suoi sottosegretari e non tollera che nessuno li tocchi e li critichi. Per quanto riguarda invece l'eventuale sensibilità di qualche forza politica o delle entrambe le forze politiche a ridiscutere una qualche ricomposizione, fin qui non c'è stata, ove ci fosse... Affronteremo questo tema con molta serenità, cercherò di capire come e perché le ragioni, se ci sono delle ragioni personali, se qualche ministro o sottosegretario intende farsi da parte per dedicarsi a un'altra attività istituzionale, lo vedremo, ma al momento non è nell'ordine delle cose. Stavo dicendo, Serenella è una delle colleghe della redazione politica che la segue spesso nei viaggi, nella sua attività internazionale, segue la sua attività, quindi è proprio una... Eh, ingaggiata tutti i giorni 24H sulla del governo prego Fernand. io oggi sto seguendo in particolare il dibattito che si è aperto eh, tra le persone che stanno seguendo la, la sua diretta Facebook ci sono ovviamente tanti suoi estimatori ci sono molte critiche insomma c'è anche un, un dibattito tra di loro tra, e, tra le persone che ci ah, seguono tra di loro no, no. però finora noto non ci seguono più allora cioè, Ormai sono <ride> esatto. parlano tra di loro Quindi, eh. <ride> E però noto una grande attenzione soprattutto ai temi economici di cui abbiamo discusso finora e mi inserisco eh, chiedendole, eh, ci sono alcuni, alcune persone che le chiedono in particolare della flat tax, c'è Giulia che scrive a ripetizione per dirle non faccia la flat tax, eh, scrive, sarebbe la fine dei 5 stelle, eh, lei ci ha detto che stamattina eh, avete impostato il lavoro per la prossima manovra, la, quella che dovrete fare a ottobre per il prossimo anno è una manovra che si annuncia abbastanza pesante perché potrebbe essere di oltre 40 miliardi tra sterilizzazione delle clausole IVA ed eventuale flat tax le volevo chiedere se avete discusso appunto della flat tax e delle sue coperture e se avete anche eh, valutato una possibile rimodulazione delle aliquote IVA che è una cosa che ci sollecita l'Europa da tempo uh, sarei curioso di conoscere Giulia, il mestiere di Giulia perché è un po' anomalo che qualcuno dica no, no, no, abbassate le tasse. Di solito è una richiesta diciamo, che raccoglie il plauso, eh, un ampio plauso. Ma battute a parte, eh, vorrei dire a Giulia, qui mi rivolgo a Giulia anche se è, è un volto anonimo in questo momento, che è sbagliato dire non fate la flat tax perché è una riforma della Lega e sarebbe la morte del Movimento 5 Stelle. Giulia, noi dobbiamo lavorare per il Paese, siamo qui per lavorare per il Paese, io quello che ho cercato di trasmettere e continuerò a trasmettere sino alla fine della legislatura, augurando che la legislatura, diciamo, questo governo duri fino alla fine della legislatura, è che non ci sono riforme di una forza o dell'altra, ci sono riforme che fanno bene al Paese o riforme che sono fatte male e fanno male al Paese. Quindi flat tax... È un problema, la pressione fiscale in Italia è un problema perché ha livelli molto elevati, abbiamo di tassazione, ma io dico anche che non è solo un problema di abbassare la pressione fiscale e lavorare ovviamente in questa direzione perché chiaramente sarebbe un forte impulso anche alla crescita economica. La crescita economica, se voi parlate con 100 economisti, vi daranno 100 ricette diverse, non ce n'è una in realtà. Bisogna lavorare per la ripresa economica e il rilancio economico e lo sviluppo anche sociale, un mix, mantenere l'equilibrio, un mix che peraltro, attenzione, non vale neppure in astratto, perché vale sulla base delle condizioni specifiche di quel determinato paese, di quella determinata realtà economica, di quella, reale, eh, di quella determinata realtà sociale. Le regole e le ricette che vanno bene per un paese non vanno bene per un altro. Infatti io sono. Sempre contrario a trasporre, trasportare, trasferire in modo automatico ricette dall'uno all'altro Paese. Detto questo, sicuramente lavorare in questa direzione farà bene al Paese. Il problema è che ovviamente non è solo un problema di rimodulazione delle aliquote, di livellamento, flat tax significa appiattimento, livellamento delle aliquote, è un problema, lo dico più generale. Se noi abbassiamo la pressione fiscale ma non costruiamo una relazione più virtuosa tra contribuenti e amministrazione finanziaria, non otteniamo lo scopo. Io sono molto ambizioso in questa direzione. Se non riformo la giustizia e il processo tributario, in questo momento noi abbiamo per esempio tre gradi di processo tributario, quindi con tutte le lentezze del nostro sistema giudiziario io non posso lasciare un contribuente. Immaginate non solo il singolo, ma anche un imprenditore che debba accantonare delle somme per il contenzioso fiscale e delle volte le contestazioni sono veramente cospicue, somme cospicue, ma io posso bloccarli, quella... se le devi pagare le pagasse subito, decidiamo, ma non possiamo star lì dieci anni che va in distesto finanziario in ragione di un accantonamento e poi semmai vince in Cassazione. Questo significa lavorare per le riforme che fanno bene al Paese. Grazie Presidente, poi eh, affronteremo un po' i temi di politica internazionale. Prima eh, le volevo ehm, fare una domanda, una, una curiosità personale che si lega a questa tabella che le faccio vedere e eh, che è pubblicata sul sito dell'ANSA. Oggi è uscito il rapporto Reuters che è una grande agenzia internazionale la cui fondazione studia l'informazione digitale e, e l'ANSA, lo dico per fare un po' di marketing aziendale, è, riuscita, è, è uscita come eh, l'organo online più affidabile di tutti. Questo, diciamo, è, mi mh, sento confortevole. No, no, la ringrazio, ma io voglio fare, eh, mi fa piacere oggi perché voglio ringraziare i colleghi dell'Ansa che fanno un grandissimo lavoro. Ma al di là di questo, Complimenti. Eh, grazie Presidente. No, ma, eh, al di là di questo, io eh, sono curioso di sapere, lei prima di diventare Presidente del Consiglio, come si informava con i giornali, con la rete, con i social e poi com'è cambiato? Eh, da presidente il, il, il, la sua giornata con l'informazione al di là della battaglia che fa con noi dalla mattina alla sera allora eh, confesso, non ricordo se l'ho già dichiarato potrebbe essere una primizia che io non avevo né Facebook né Instagram né eh, Twitter nulla quindi al primo giugno quando mi sono insediato mi è stato spiegato che non era, in, era impossibile <ride> poter lavorare oggi soprattutto in un ruolo così eh, di alta responsabilità, senza dei canali di comunicazione anche social. Tant'è vero che nel giro di qualche giorno li abbiamo subito creati e all'inizio li ho un po' trascurati. Oggi mi capita qualche volta di seguire io stesso le risposte e i commenti, anzi cerco di farlo abitualmente, perché sono comunque uno specchio di tante persone che ci seguono, tante persone che esprimono la loro opinione mi rendo conto che è un meccanismo ovviamente informativo che ha, i, ha un contesto ben particolare cioè è chiaro che il fatto di poter digitalizzare una risposta in due secondi significa anche una reazione più emotiva delle volte certo. istintiva rispetto a un pensiero più argomentato però è un utile stimolo, è un utile confronto prima mi affidavo a dei canali più tradizionali leggevo i giornali, devo dire la verità, neppure tutti i giorni poi molto spesso c'erano, ormai anche i giornali sono online e capitava durante l'attività lavorativa che si andasse a controllare un attimo la pagina delle principali testate giornalistiche. Oggi i giornali in ragione di questa attività non, non ho il tempo per leggerli con, con attenzione, eccetera. Qualche volta ecco, non sono neppure tanto snob da, non, da trascurarli del tutto. Cerco un po', ogni tanto leggo qualche titolo quando ho tempo, c'è qualche giornata in più, qualche volta il fine settimana in cui ho anche maggior tempo. agio per leggerli, un po' per sfogliarli. A me piacciono tanto le pagine culturali, quelle sì, e chiaramente le pagine culturali chiedono anche un po' di tempo. Un po' di tempo. <ride> Serenella. Eh, torniamo, come diceva il direttore, alla, politica, cioè alla, alla sua mh, attività all'estero. Eh, in questo anno di governo... Eh, ha fatto mh, diverse missioni di sistema la settimana scorsa è stato in Vietnam ancora prima era stato in Cina tra l'altro eh, il, il memorandum firmato dall'Italia con la Cina è stato anche molto criticato eh, le volevo chiedere eh, anche alla luce eh, della guerra dei Dazi in corso tra Stati Uniti e Cina eh, come pensa adesso cioè in prospettiva eh, di, di eh, lavorare per potenziare l'export italiano su che fronti pensa di muoversi? Ma guardi, Ho menzionato prima che partiranno dei tavoli per approfondire e, e alcuni temi e soprattutto per offrire la possibilità al nostro sistema Paese di potenziare eh, anche l'azione di governo e quindi gli effetti di questa azione in alcune direzioni, tra questi ho menzionato anche l'export, eh, deve sapere che è ormai quasi un paio di mesi che questo tavolo di lavoro sta funzionando, perché mi sono subito reso conto io credo di aver accumulato sin qui 36-37 missioni all'estero ho viaggiato tantissimo e devo dire che sono stati tutti viaggi molto significativi perché come lei ha detto spesso sono viaggi di sistema comunque visite ufficiali l'ultima volta in Vietnam abbiamo incontrato circa 300-400 imprenditori italiani che erano lì per incontrare tutti i rappresentanti anche istituzionali, economici stakeholders economici dei tutti i paesi del sud-est asiatico, un quadrante in forte espansione economica. E allora bisogna offrire un sostegno ai nostri esportatori. Spesso sono grandi imprese, ma sono anche medie e piccole imprese. Le ambasciate hanno un ruolo nevralgico in questa prospettiva, ma è chiaro che noi dobbiamo offrire consulenza, giuridica finanziaria, assistenza, eh, sostegno eh, appunto finanziario e poi anche assicurativo. Ecco, su questi tre pilastri sto cercando di riorganizzare dare impulso a una riorganizzazione del sistema dell'export italiano, in modo da renderlo ancora più vincente. Presidente, può tornare comunque ancora sulla politica interna. Leggiamo, ecco. soprattutto nei, nelle ultime settimane, di suoi sfoghi sui giornali, out-out agli alleati, i paletti del Presidente del Consiglio. Poi anche Qualcuno ha anche smentito. Anche smentite, sì, eh? sì, qualcuno ha anche smentito, ecco, quindi sicuramente. Però ecco, io le chiedo, ma i rapporti politici e umani con i due vicepremi? Ecco, qual è lo stato dell'arte? A che punto stanno? Insomma, ecco, a prescindere ovviamente dalle ricostruzioni giornalistiche. Diciamo. Eh, no, forse non sono stato creduto quando in varie occasioni, nel corso di qualche intervista, ho dichiarato che a dispetto... Di, di tutta quella dialettica che viene costruita co sui giornali noi eh, in particolar modo con eh, i vicepresidenti no? con Luigi Di Maio e Matteo Salvini quando ci sediamo intorno a un tavolo lavoriamo in modo molto produttivo ci confrontiamo diciamo, su degli obiettivi concreti, reali e il clima, guardi, mh, sarà difficile credere ma io litigi, non ne ricordo ci può essere stato qualche momento in cui c'era un contrasto di opinioni ma sempre affrontato in modo molto pacato molto civile delle volte anche convinto perché c'era una convinzione dietro ma mai un litigio e questo si era un po' perso nel senso che leggevo i giornali c'era una competizione elettorale una dialettica che mi ha preoccupato perché i toni erano veramente molto vementi quindi da questo punto di vista mi ha fatto molto piacere poter, mi ero sentito singolarmente con l'uno o con l'altro ma ritrovarci tutti e tre e scoprire che non è cambiato nulla cioè nel senso che al, al di là del fatto che probabilmente i giornali continueranno per carità a cercare di ricostruire anche degli spazi di dialettica diciamo così e capisco un po' la logica anche di chi intende enfatizzare qualche passaggio, qualche passaggio critico però la realtà è che il clima di lavoro era e ho constatato rimane molto veramente efficace, produttivo, profico per lavorare negli interessi del Paese. Era quello che chiedevo ed era quello che eh, sto riconquistando diciamo insieme a loro. Da questo punto di vista, quindi, prima ho dichiarato sono ottimista, ma il mio è un ottimismo della ragione, non è l'ottimismo fideistico di chi vorrebbe dire al Paese non vi preoccupate, io voglio stare ancora qui. Non, non mi muovo e di chi effettivamente si rende conto che possiamo ancora far molto per il paese. Presidente Io la riporterei invece eh, un po' sul piano internazionale eh, mentre il nostro collega Tibuzzi si prepara appunto per, per una domanda sul fronte europeo. Eh, ho avuto occasione recentemente di intervistare insieme alle mh, principali agenzie internazionali il presidente Putin a San Pietroburgo e eh, mi ha molto colpito nel corso di questa intervista la risposta che, eh, che ha dato all'Anza che mi ha dato eh, sul suo prossimo viaggio in Italia. Eh, Putin eh, ha detto io non mi aspetto eh, che l'Italia possa modificare il regime delle sanzioni internazionali perché l'Italia fa parte di un contesto ben preciso, ma so bene che i rapporti con l'Italia, l'amicizia con l'Italia, con il governo e anche con l'opinione pubblica italiana possono aiutare molto l'Europa ad aprire una fase di dialogo maggiore con la Russia era, era, era veramente molto, eh, come dire, si aspettava molto da questa visita lei che cosa si aspetta, cosa pensa che possa eh, come pensa che si possa meglio sviluppare il rapporto tra noi e la Russia e comunque tra l'Europa e la Russia guardi, guardi, la Russia è un partner economico molto importante per l'Italia ma lo è anche per altri paesi europei se voi eh, analizzate un attimo eh, le tabelle degli scambi commerciali, vedete che ci sono altri paesi, non meno dell'Italia, interessati a coltivare e intensificare questi scambi economici commerciali. L'Italia, peraltro, ha anche vanta dei rapporti tradizionali, dei rapporti tradizionali con, dal punto di vista anche culturale, con la Russia, è un paese a cui noi abbiamo sempre guardato con grande attenzione sul piano culturale. Quindi da questo punto di vista questa non è una situazione auspicabile che si protragga questa delle sanzioni. Ovviamente ci sono degli accordi di Minsk e allora bisogna lavorare per creare le premesse perché si possa cambiare atteggiamento. Occorre uno sforzo, io l'ho detto, l'ultima volta che ho incontrato il Presidente Putin è stato in occasione a Pechino in occasione del secondo forum sulla Belt and Road. Siamo stati un'ora a parlare da soli, non è stato un incontro tet a tet e nel corso di quell'incontro ovviamente ho ribadito anche che l'Italia è molto sensibile alla prospettiva di superare questo clima sanzionatorio perché è un clima che non agevola nessuno, né tantomeno la Russia, né tantomeno l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea. Ovviamente occorrono dei segnali da entrambi i fronti io stesso mi sono reso disponibile per promuovere, diciamo, un se ovviamente ritenuto opportuno, promuovere diciamo, il superamento di questa condizione di stallo, perché a parlare con gli uni e con gli altri viene imputato alla controparte la responsabilità di non procedere nell'implementazione degli accordi di MISC. Detto questo ci sono grandi prospettive per quanto riguarda i rapporti con la Russia, sono ben lieto di poter... Eh, ricevere il Presidente Putin che sarà qui in Italia, Incontrerà, ovviamente, sarà ospite del Presidente della Repubblica, sarà anche ospite mio, farà piacere anche creare l'occasione per un forum per poter anche con gli imprenditori italiani e russi avere uno scambio e rendere anche proficuo questo incontro. Eh, grazie Presidente, seguiremo questa visita con, con, con grande attenzione perché... È effettivamente strategica. Allora, eh, ridarei la linea a Bruxelles, sempre per restare sul tema della politica internazionale, per una domanda di Enrico e poi lo lasciamo perché ha una giornata molto molto complicata anche lui. Prego Enrico. Grazie, grazie. Presidente, lei come ha accennato prima, il 20... E il 21 giugno, la settimana prossima, si incontrerà con gli altri leader europei per parlare di, di nomine. E la situazione è molto fluida, di nomine girano tanti, però io le vorrei chiedere. Eh, come vedrebbe lei, un tedesco, eh, nel caso specifico si parla dell'attuale Presidente della Bundesbank al posto di Mario Draghi alla guida della BCE e eh, parallelamente eh, oggi il Presidente Macron in qualche modo ha rilanciato anche la candidatura della Merkel alla guida della Commissione europea. Secondo lei è giusto che la Germania si assuma le sue responsabilità prendendo il comando di almeno una di queste due grandi istituzioni europee? Diciamo non tutte e due contemporaneamente. <ride> eh, guardi, battute a parte, eh, sulla BCE eh, credo che ragionalmente qui sia una partita che viene giocata in via derivata, nel senso che adesso bisogna eh, concentrarsi sulla, sulla Presidenza della Commissione, perché però ecco l'Italia è anche portatrice di una logica, di un approccio in termini di pacchetto. Non si può pensare solo alla presidenza della Commissione trascurando e poi rinviando a un momento successivo le altre nomine. Ci sembra più appropriato definire un quadro complessivo di modo che pur partendo dalla presidenza della Commissione si possa già contemporaneamente definire con un certo equilibrio ovviamente da tutti i criteri, evocando e applicando tutti i criteri in gioco, si possa poi definire il quadro delle altre nomine. Però, ripeto, bisogna partire dalla presidenza della Commissione e poi sicuramente eh, BCE, eh, e poi presidenza del Consiglio europeo, presidenza del Parlamento europeo, via discorrendo. Per quanto, non entro quindi nel, in questo momento nel, così, nel toto candidati. Non, eh, io ho parlato personalmente con la cancelliera Merkel, eh, l'ho detto pubblicamente, la cancelliera Merkel è una persona che ha una grande, una grande credibilità sul piano diciamo, dell'esperienza, della capacità anche di gestire dossier molto complicati, l'ho vista molte volte all'opera, io stesso, ha una grande, eh, d'altra parte alle spalle, un lungo arco di attività politica che la rende molto sperimentata, sicuramente sarebbe un ottimo, non un buon, un ottimo candidato per la presidenza. Però a quanto, ne so, lei stessa non pensava a questo impegno e quindi credo che sia quello che lei ha richiamato un attestato di stima da parte di Macron al quale mi posso associare, ma non mi risulta che sia nell'ordine delle cose, una candidatura del genere. Gepp. Presidente Grazie. Un, anno, Grazie a lei. un anno a Palazzo Chigi, al momento sono, ecco, è passato... Poco più di un anno, eh, noi abbiamo, fatto, abbiamo ricordato quest'anno e sintetizzato con un anno sull'ottovolante per, uh, per il governo e per il Presidente del Consiglio, ma ci sono stati dei momenti particolari in, in quest'anno, ecco, ma ci sono delle cose che lei si ricorda in modo particolare, ad esempio i complimenti che le hanno fatto più piacere in quest'anno e anche i momenti critici in cui lei ha avuto qualche preoccupazione di troppo in più sulla stabilità del governo e, e del sistema paese. Guardi, di quest'anno ricordo tantissimi momenti, tantissimi episodi. Eh, cerco di isolarne alcuni e così vengo anche ai complimenti e ai momenti critici. Un momento sicuramente critico, forse più critico è stato quello della, a dicembre della procedura di infrazione. Devo dire la verità. Eh, io stesso mi rendevo conto della estrema difficoltà e anche forse improbabilità per certi versi di riuscire ad evitarla e quindi è stato, lo ritengo davvero un grande risultato nell'interesse del Paese, è stato un passaggio molto critico. Per quanto riguarda poi questo sul piano diciamo economico, sul piano forse umano il momento forse che è stato più toccante, cioè non sono stati tanti, abbiamo avuto varie tragedie. Ma quella del crollo del ponte Morandi è stata una tragedia che ho vissuto, pressoché in diretta, dopo qualche ora ero lì sotto il ponte, ci sono ritornato, mi sono fermato, ho coordinato anche eh, diciamo, i soccorsi, le, le, le cabine di emergenza e, e devo dire la verità, insomma, è, è stato veramente doloroso immaginare e vedere poi... Esame di queste persone che mentre percorrevano un tratto di autostrada, una nostra autostrada, si eh, sono viste trascinate nel crollo. Per quanto riguarda gli altri momenti, beh, per i complimenti direi forse quelli che mi hanno particolarmente emozionato sono stati quelli di Papa Francesco, perché mi hanno evocato, mi hanno riportato alla memoria un lungo colloquio, avuto con lui un colloquio privato, dove c'è stato veramente un dialogo intenso, e un dialogo che diciamo nel mio bagaglio di memoria e porterò sempre e gelosamente con me. E, e poi, più in generale, forse tra, eh, se parliamo in termini di bilancio, tra i momenti più belli, c'è il fatto delle lettere, delle comunicazioni anche via social che mi sono arrivate quando abbiamo attuato il reddito di cittadinanza. Io ho avuto delle lettere commoventi, che se le facessi leggere, credo anche i nostri ascoltatori e chi ci segue da casa si commuoverebbe con noi, cioè vedere delle persone che hanno detto finalmente mi sono potuto permettere di acquistare delle lenti, degli occhiali, da vista che non potevo permettermi, altri... insomma è stato un momento. Presidente, eh, siamo in conclusione e noi siamo andati a intervistare un eh, personaggio, lei ne ha visti tanti importanti, da Trump agli altri, veramente molto, molto significativo, eh, che, mh, su di lei e che la conosce e, e lo vediamo insieme. Che ricordo ha del Presidente Ponte da ragazzo? È uno studente brillante, uno studente molto capace, impegnato, serio vivace diciamo in gamba lo studente che ogni insegnante desidererebbe avere già da ragazzo manifestava doti da leader beh era un punto di attrazione nella classe riusciva a, mon a monopolizzare l'attenzione dei docenti e dei compagni e quindi Direi di sì, direi che queste sue potenzialità si esprimevano già. Se l'aspettava questa carriera da Premier? Mi aspettavo sicuramente una carriera brillante, anche se per anni io non ho saputo più niente di lui e mi sono continuamente chiesta che cosa stesse facendo Giuseppe. Quando ho scoperto che è diventato Premier non me ne sono quasi meravigliata. Sì, è l'unica <ride> che non si vede <ride> beh comunque era davvero così bravo perché se intervistassero la mia professoressa di matematica sarebbe una ah, sì, diverse sì. <ride> assolutamente sì pensi che a un certo punto verso giugno volevo fare ingegneria al Politecnico di Torino poi ho cambiato, ho cambiato tante facoltà nel giro di qualche mese oh, bene. Allora abbiamo, abbiamo scherzato un po', abbiamo fatto una curiosità. Io chiuderei in bellezza con eh, Serenella, con una domanda dai social e poi la lasciamo andare ai, ai suoi impegni di governo, Presidente. Devo dire che in, chi ci sta seguendo è molto informato su, sull'attualità politica, e economica. E ci chiedono, eh, Enrico ci chiede in particolare, le chiede, all'Italia. Tra l'altro, poco fa l'ANSA ha dato la notizia di un'offerta per All'Italia di Lottito, e comunque sabato. Scadono i termini per l'offerta vincolante? C'è un dibattito su Atlantia in corso? Le volevo chiedere a che punto siete, se pensate di chiudere o magari di dare un'altra proroga? Guardi, oggi è stata anche l'occasione, a margine poi della riunione economica, quella diciamo così in generale, per avere un briefing di aggiornamento anche su all'Italia il vicepresidente Ministro Di Maio che devo dire la verità sta lavorando su questo dossier come eh, su tanti anche altri dossier molto critici perché ovviamente eh, è anche, anche di questi giorni che ci sono varie crisi aziendali e lo devo ringraziare perché insomma, è sempre stato al lavoro e è ancora con maggior lena insomma, sta con molto coraggio e molta determinazione sta affrontando tutte queste sfide e ci ha aggiornato sul punto uh, adesso abbiamo sì una scadenza delle offerte vincolanti prossima proprio nei prossimi giorni uh, stiamo un attimo valutando diciamo è un dossier ancora caldo non mi esprimo perché ripeto c'è un regolamento di gara anche un bando in corso e bisogna rispettare anche le regole siamo alla finestra lei mi sta parlando di nuove offerte che arrivano se arriveranno verranno tutte valutate, quello che a noi preme è rilanciare veramente il sistema e possibilmente anche in termini integrati, trasporto ferroviario, trasporto aeroportuale, trasporto aereo. l'Italia ha bisogno di questo rilancio anche perché stiamo lavorando anche a un piano straordinario di rilancio del turismo e quindi vogliamo veramente con una strategia integrata realizzare tutte quelle condizioni per poter far ripartire il Paese, ma in tutti i settori. Presidente, noi davvero la ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, sono tantissimi che ha fatto domande, chi ha commentato, tutti i colleghi eh, dietro le quinte che hanno scritto, che hanno scattato immagini, hanno fatto foto, la regia, tutta la squadra, è stata un'ora eh, un trascorsa insieme, credo, eh, nella quale abbiamo fatto buona informazione, che poi, eh, quello che cerchiamo di fare tutti i giorni di ragionare, di approfondire di dare ai nostri lettori, ai nostri abbonati un servizio completo l'ANSA eh, non tifa per nessuno non può tifare eh, per nessuno perché eh, è proprio nel nostro DNA ma questo non ci impedisce di farle un grande in bocca al lupo per il lavoro Ti per tifiamo per l'Italia eh, per nessuno, per l'Italia <ride> no, no, certo, per nessuno delle parti politiche no, per l'Italia sicuramente eh, le facciamo un grande in bocca al lupo ci, pre ci prenotiamo, tra un anno magari riusciamo a fare insieme un altro bilancio del, del suo governo e vediamo Speravo come. Speriamo in un invito più prossimo. Va bene, Beh, allora, lo, vogliamo, lo vogliamo, Grazie Presidente Grazie. e al prossimo appuntamento con Anza Forum. Grazie ancora.